Allora, in questa video-lezione eh, iniziamo il calcolo combinatorio partendo dal principio fondamentale del calcolo combinatorio. Iniziamo con un esempio. Supponiamo di essere in un ristorante eh, dove offrono un menu a prezzo fisso secondo eh, quello che potete vedere nella slide. Quindi abbiamo, possiamo scegliere un primo tra tre proposti, un secondo tra due proposti e un dessert tra due proposti. Quindi io potrei per esempio scegliere eh, le lasagne, poi il pesce e poi un frutto. Ok, questa è una possibile scelta, uh, ma uh, quello che ci si domanda nel calcolo combinatorio uh, spesso, in, uh, nelle varie situazioni che si affrontano, è uh, quante sono le possibili, le possibili sequenze che posso creare date queste condizioni. In particolare, qui, quanti menu diversi potrei comporre scegliendo un primo tra tre, un secondo tra due e un dessert tra due. È chiaro che qui mh, i numeri sono piccoli perché per, la, per il primo piatto abbiamo soltanto tre alternative, due per il secondo piatto e due per il terzo piatto. Eh, però ci interessa vedere... Eh, come organizzare il ragionamento eh, partendo da un esempio semplice per poi trasferirlo a situazioni mh, assai più complicate allora questa è una situazione che si presta eh, molto bene a essere rappresentata in modo efficace da un diagramma d'albero quindi si parte dal primo nodo che è rappresentato dal punto qui più a sinistra della slide, e la prima cosa che devo fare è scegliere tra tre possibili alternative. Quindi dal primo nodo si diramano tre rami e ottengo tre nodi, uno per gli spaghetti, uno per le lasagne e uno per la zuppa. Quindi ho tre possibili scelte all'inizio, che sono incompatibili tra loro, cioè o scelgo gli spaghetti o le lasagne o la zuppa non è possibile scegliere eh, più cose contemporaneamente dopodiché una volta fatta la prima scelta cosa dobbiamo fare eh, chiaramente fare la scelta per il secondo piatto in questo modo abbiamo due eh, possibilità cioè se ho scelto gli spaghetti poi ho altre due scelte possibili quindi dal nodo eh, che rappresenta la, la prima scelta gli spaghetti ottengo altri due nodi e lo stesso se avessi scelto le lasagne oppure se avessi scelto la zuppa. In totale quindi eh, per ogni nodo della prima scelta si sono generati altri due nodi, quindi in totale in questo momento quanti nodi ho alla fine, cioè i nodi terminali. Se il menù fosse costituito soltanto da due portate, l'albero... Eh, diagramma d'albero sarebbe finito qui e ognuno dei nodi terminali rappresenterebbe un menù, quindi spaghetti pollo, spaghetti pesce, lasagne pollo, eccetera. Quanti sono i menù in totale? 3 per 2. 3 per 2. In realtà sappiamo che abbiamo diritto anche a scegliere un dessert, quindi per ognuno dei nodi eh, che rappresentano i secondi piatti eh, ho altri due rami che rappresentano la possibilità di scegliere tra due dessert diversi quindi alla fine quanti nodi terminali ho? 12 ognuno di questi rappresenta un possibile menu cioè un possibile percorso che io ehm, faccio a partire dal nodo iniziale con la prima scelta, la seconda scelta e la terza scelta quindi in totale 12 percorsi possibili per attraversare l'albero dall'inizio alla fine. E quindi ho 12 menu diversi. Ok, quindi il diagramma d'albero ci serve per visualizzare come mai, per avere il numero di sequenze totali, bisogna moltiplicare il numero di scelte che ho per il primo oggetto con quello del eh, numero di scelte del secondo oggetto e il numero di scelte del terzo oggetto quindi 3 per 2 per 2 12 una volta che abbiamo capito questo po mh, possiamo semplicemente pensare di avere tre posizioni da occupare e eh, vogliamo capire in quanti modi possiamo eh, ottenere mh, occupare queste sequenze quindi la prima posizione la posso occupare in tre modi diversi o spaghetti o lasagne o zuppa la seconda posizione in due modi diversi e anche la terza in due modi diversi in totale quindi 3x2x2 per per 2 uguale 12 una volta che abbiamo capito come ragionare in queste situazioni è facile anche eh, modificare leggermente i dati e capire come varia il totale delle sequenze faccio un esempio se eh, per qualunque motivo la scelta dei secondi si riducesse a un'unica possibilità, per esempio è finito il pesce, allora basta aggiornare il numero che rappresenta le scelte per il secondo piatto per ottenere eh, quanti menu riesco a eh, comporre. 3 per 1 per 2 che fa 6. Torniamo alla slide precedente e cerchiamo di generalizzare quindi partendo da questo esempio vediamo come generalizzare a una situazione qualsiasi. Quindi, prima cosa supponiamo che per il primo piatto io non abbia tre scelte, ma abbia un numero generico K1 di scelte. Quindi sostituisco la prima posizione, quindi il primo numero, non metto più 3 ma metto K1. Quindi quante quanti menu potrò comporre? K1 per 2 per 2, cioè 4K1. Analogamente, posso pensare che non ho due secondi tra cui scegliere, ma un certo numero K2 di secondi, quindi i menu totali diventeranno K1 per K2 per 2, cioè 2K1K2. Infine, posso eh, generalizzare anche rispetto a quanti dolci, quanti dessert posso scegliere con un numero generico K3. e Il totale di menu che potrò comporre sarà dato allora da K1 per K2 per K3. Chiaramente la generalizzazione può andare avanti, quindi posso pensare di non avere soltanto tre posizioni da occupare, ma averne un certo numero N. Eh, se vogliamo rimanere... Aderenti all'esempio del menu possiamo pensare che si parte da una scelta di K1 aperitivi diversi e poi dobbiamo scegliere fra K2 antipasti diversi, poi fra K3 primi diversi, fra K4 secondi diversi, fra K5 contorni diversi, eccetera eccetera, fino ad arrivare al caffè, la mazza caffè, la merenda, il cioccolatino, non lo so. Alla fine quanti menu possiamo comporre avendo... N portate da ordinare, ognuna delle quali ha questo uh, numero di scelte. Il numero totale sarà dato da K1 per K2 per K3, eccetera, eccetera, fino a Kn. E questo è esattamente quello che ci dice il, primo, il, non il, primo, il principio fondamentale del calcolo combinatorio. Se devo formare una sequenza di N oggetti, dove il primo oggetto può essere scelto tra K1 alternative differenti, il secondo tra K2 alternative differenti, eccetera, fino all'ennesimo, il numero totale di sequenze che posso creare è dato dal prodotto di questi numeri, quindi K1, K2, KN.